La parola adesso va a Mario Varini, direttore dei servizi generali amministrativi dell'Istituto Comprensivo Castellucchio di Mantova, che è all'avanguardia per tutti i processi di digitalizzazione e dematerializzazione a livello scolastico. Perché dematerializzare si può, vero Mario? Ci provo, O meglio, ci abbiamo provato. Eh, un anno e mezzo che... Okay? Dal 1 gennaio 2012 la mia scuola è una scuola dematerializzata, nel senso che produciamo essenzialmente documenti digitali, non produciamo più carta, ci siamo dotati di archivi digitali e quindi archiviamo digitalmente tutti gli atti che vengono prodotti. Certo non è, eh, non è stato facile eh, diciamo, eh, convivere poi, il problema è questo, non è facile convivere poi con le altre pubbliche amministrazioni non, non dematerializzate. Quindi è un anno e mezzo che eh, cerchiamo sia di eh, portare avanti il progetto di dematerializzazione ma anche di convincerlo, di aiutare le altre pubbliche amministrazioni a eh, passare dall'altra parte, a mettere il piede definitivamente dall'altro lato della sponda. Oggi molti eh, dirigenti che ho conosciuto stanno iniziando però e la paura diciamo, di avere un eh, momento di non informazione con le altre PA è evidente. Eh, io porto sempre purtroppo un, l'esempio unico che ho di problemi nella mia scuola rispetto alla dematerializzazione, cioè il problema che eh, altre pubbliche amministrazioni, in particolare la Ragioneria Territoriale dello Stato, si rifiuta di eh, ricevere i miei documenti digitali. Si rifiuta, eh, abbiamo avuto un attimo di confronto e abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse soddisfare me due, abbiamo attivato l'articolo 23 del CAD, cioè la possibilità di realizzare copie di documenti digitali, copie analogiche di documenti digitali, ma pare che anche questa soluzione dopo due mesi che l'abbiamo adottata sia stata diciamo, rifiutata dalla ragione rete dello Stato quindi io mi appello fondamentalmente ai dirigenti, ma non ai dirigenti delle scuole, ai dirigenti veri, quelli che devono... Eh, eh, non che non per le scuole, attenzione, eh, ho fatto... no, volevo dire i dirigenti quelli che hanno il potere di imporre diciamo, un certo tipo di, eh, di soluzioni, certamente i dirigenti delle scuole sono dirigenti veri ma loro stessi spesso si trovano con le spalle al muro, con le spalle al muro messi di fronte appunto a delle difficoltà che purtroppo per taluni non sono eh, superabili, mentre invece come possiamo vedere è facilissimo approcciare a questo nuovo modo di comunicare, a questo nuovo modo di conservare i documenti. Quindi noi dobbiamo produrre, dobbiamo dematerializzare la, la pubblica amministrazione perché lo vuole la legge italiana, ma fondamentalmente perché è un diritto del cittadino e, eh, e abbiamo eh, l'aiuto di eh, 10 anni di eh, norme emanate sulla dematerializzazione, partendo dal CAD e arrivando anche diciamo, alle ultime eh, disposizioni in materia di, di eh, trasparenza. Si può parlare di trasparenza perché? perché possiamo dematerializzare l'informazione, pubblicarla sui nostri siti web e quindi diffonderla in modo dematerializzato, in modo digitale. Eh, è chiaro che la, seguendo eh, il CAD noi eh, possiamo tranquillamente eh, affermare che le, i documenti digitali prodotti dalla pubblica amministrazione eh, Devono appunto essere resi disponibili, eh, la loro gestione deve essere fatta con eh, strumenti eh, appropriati e quindi con strumenti anche che consentano una conservazione sostitutiva degli atti legale e quindi la possibilità poi di poter eh, dichiarare che un documento è unico e originale come lo sono i eh, documenti digitali. Alla fine di questa presentazione, però forse non ci arriveremo, eh, parto della distruzione dei documenti analogici, cioè della distruzione dei documenti eh, di carta, dopo la loro trasformazione in documenti digitali e l'attivazione la, eh, delle procedure di conservazione sostitutiva. Vi posso, solo dire, cerco di vi posso solo dire che per attivare conservazione sostitutiva o affidate i vostri archivi ad un'azienda. Che, abbia, che sia ovviamente un conservatore riconosciuto dalla pubblica amministrazione o li trattenete voi nei vostri locali attraverso l'installazione di particolari procedure hardware e eh, dei software eh, per quanto riguarda la lavorazione di questi documenti non è che implica delle grosse rivoluzioni a livello eh, strumentale nei nostri uffici eh, io suggerisco di dotare almeno di due monitor le postazioni di lavoro perché con l'archivio digitale avremo sempre un monitor occupato per trasferire i documenti negli archivi digitali dovremo liberarci delle stampanti perché fin tanto che le abbiamo sulle scrivanie le utilizzeremo quindi eh, a scuola da me le ho eliminate da tutti gli uffici eh, esiste solo una stampante una stampante nell'archivio per cui quando c'è la necessità vera di fare una stampa Purtroppo l'assistente amministrativo o chi deve stampare dovrà recarsi in archivio e ritirare la stampa, è un piccolo deterrente per evitare eh, diciamo, eh, l'utilizzo così indiscriminato, anche perché poi il documento stampato lo dobbiamo ridigitalizzare, insomma diventa un lavoro inutile, un lavoro eh, che ci fa perdere solamente tempo. Eh, per quanto riguarda sempre le dotazioni dovremo eh, dotarci di scanner veloci scanner a caricatore verticale, non certamente quelli a sportellino, non possiamo usare degli scanner quelli che utilizzavamo tempo fa. Utilizzeremo scanner veloci a 30-40 eh, pagine al minuto per cui avremo la possibilità di realizzare in modo veloce la digitalizzazione anche di un intero fascicolo personale nel giro di 10 minuti. Dire. Quindi altri strumenti particolari eh, non ce ne servono. Cioè abbiamo bisogno semplicemente di un software che gestisca l'archiviazione digitale, di un modem fax per, in, per eh, far entrare i fax direttamente nel computer in modalità eh, digitale e non più eh, su carte che poi dovremo ancora riscannerarli. Abbiamo ancora un piccolo problema da risolvere eh, sul quale stiamo riflettendo e studiando per trovare una soluzione che è quello della marcatura della segnatura di del protocollo. Quindi il documento in ingresso attualmente eh, se su carta è facile eh, associargli un, una registrazione di protocollo perché una volta che l'abbiamo timbrato lo acquisiremo con lo scanner. Ma se il documento è già in sé digitale il problema eh, nasce perché dovremo attribuire a questo documento un numero, una registrazione, una classificazione che... Eh, e non abbiamo strumenti per fare questo, cioè non ci sono attualmente, per quanto io eh, conosco, strumenti che mi consentono di eh, protocollare direttamente un documento mentre entra nella lavorazione, nella lavorazione degli atti. Quindi attualmente la soluzione che ci siamo dati è quella di dotarci di un software per la riscrittura dei, dei pdf, quindi abbiamo acquistato qualche licenza di Acrobat 11, e eh, attraverso questo eh, software possiamo applicare quello che per adesso è un esperimento che stiamo facendo sulla marcatura temporale che è semplicemente di associare, di incollare su questo PDF una, eh, una numerazione, quindi la, il, il numero di protocollo e, e quant'altro. Eh, il problema è abbastanza, mh, eh, come si può dire, bisogna affrontarlo perché noi non possiamo e dobbiamo garantire l'immodificabilità del documento quindi il fatto di dover aprire un pdf già trasmesso da qualcun altro e mettergli su un numero di protocollo per quanto mi riguarda è già un, un momento in cui noi modifichiamo quell'altro nella sua natura originale cioè io non potrò mai protocollare direttamente un pdf firmato digitalmente io non potrei intervenire sulla sua, eh, sul suo, eh, sulla sua immagine diciamo su quello che vedo mi è arrivato un PDF protocollato da un'altra pubblica amministrazione è firmato digitalmente quindi è un biseterno a questo punto io dovrei in un qualche modo applicargli la segnatura di protocollo io non sono ancora stato capace di capire qual è lo strumento che potremmo utilizzare per fare questo lavoro rimane un grosso problema comunque e quindi per adesso ci limitiamo a mettere il numero di protocollo insieme al nome del file per evitare di perderlo nelle varie cartelle prima di essere archiviato digitalmente